Benvenuti nel mio canale di cucina Oggi cucineremo due tranci di verdesca in umido, con piselli e un buon sughetto di pomodoro Passiamo alla cottura Scaldiamo un filo d'olio e rosoliamo una cipolla tagliata grossolanamente Teniamo il fuoco vivace Aggiungiamo un pizzico di pepe in modo che rilascerà il suo profumo e esalterà l'aroma nella cottura e al nostro piatto. Aggiungiamo 100 ml di passata di pomodoro e 100 ml di acqua. Continuiamo la cottura a cuoco medio. Dopodiché aggiungiamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Poi aggiungiamo 150 g di piselli e portiamo a cottura. Cuociamo per circa 8-10 minuti. Aggiungiamo un pizzico di sale ai nostri piselli e poi uniamo i tranci di verdesca. Cuociamo i tranci per circa 4-5 minuti al massimo per l'ato. Andiamo a salare i tranci di verdesca. E poi impiattiamo grazie per aver visto il video iscrivetevi al mio canale di cucina lasciate un commento se vi è piaciuta la ricetta e mettete un like io vi aspetto al prossimo video ciao ciao da gian